Nick, ma hai visto là davanti? Sì, cos'è? Eh, mh, mi sembra qualcosa... Allora, secondo me è tipo una struttura, un qualcosa del genere. Avviciniamoci, vediamo qualcosa, perché stiamo camminando da un sacco di tempo, quindi... Dobbiamo capire bene che cosa, che cosa abbiamo qua Allora, Prima di tutto io sto vedendo un aereo E eh, appunto un aereo quindi mi sembra che ci sia qualcosa di strano qui E effettivamente sembra, guarda, sembra una sorta di villaggio sono delle macchine, bene fi Finalmente abbiamo trovato una città, che bello Qua c'è l'ospedale, magari possono curarmi qualcosa No, perché c'è del sangue, Nick? Um... Mi piace la situazione Allora, qua c'è un... Uh, sicuramente, eh, tipo... Hai presente che i medici hanno dei modelli, no? Per gli scheletri Ecco, secondo me è un modello per, gli, cioè, per i medici Ecco, non è obvio, uno scheletro obvio. Certo che hanno comunque tanti modelli Tante... Messi in tante posizioni Ecco, anche questo, per esempio, è un modello Beh, ehm... Pavolo Mi sembra un po' particolare Come tipo di ospedale Secondo me potrebbe essere Che qua ci sia qualcosa Che non cosa Sai? Qua quadra tutto, dai. Cosa c'è di sbagliato? Del sangue in un ospedale? Che è normale? Eh sì, guarda, è normale, però. Mh, quadra, vabbè, dai, allora nel villaggio non ci sarà il sangue, giusto? Esatto. Almeno si spera. Eh, si spera. Infatti qua cioè, vedo la strada un po'. Queste case che eh, mi sembrano un po' particolari come case, comunque no? non mi sembrano molto normali. Forse c'è del sangue anche qua. Ah, del sangue, in effetti. Ok, Nick, credo che siamo venuti in un villaggio maledetto. Questa cosa è molto brutta, è molto brutta. Esatto. Cosa abbiamo? Però almeno ci sono delle provviste qua sopra, dai. Telefoni, è, è, ma la... sai che sembra stato tipo come se fosse stato invaso, ma in realtà gli invasori non hanno rubato quello che c'è effettivamente dentro, ma hanno distrutto. Però, guarda, ci sono le spade, sono le cose, e... Lo devo dire come cioè com villaggio, però peccato che è tutto distrutto. Porca puzzarda, scurreggiona. Perché chi è stato a distruggerlo? Che cosa è successo qua? Veramente non so. Ma non lo so, ma anche, anche queste case qua così non sembrano messe bene. E, e... Infatti, c'è anche qua dentro del sangue. Quello evidentemente per la costruzione del villaggio, chissà chi, chi l'ha costruito. Secondo me. È stato un po' un architetto che è diciamo, fallito in partenza, ecco. Probabile. Eh. Però ecco la chiesa, la chiesa beh, vedo che già va meglio effettivamente. La però... No, non va meglio se c'è del sangue, scusa. Vabbè, però cioè, dico sicuramente... come stile di costruzione è sicuramente meglio. Eh, no, ma sembra un altro tipo di chiesa, a parte per la costruzione. Eh, sembra quasi una chiesa un po'... Eh, eh, entriamo qua. Sì, entriamo... Esploriamo perché tanto siamo qua. Okay, bene, forse è quel, quel tipo di chiesa. Io me ne andrei, devo eh, dire. Perché non chissà mi. Chissà cosa ci hanno fatto. No? Cantina, Nick. Nick, esatto. Nick, vieni un attimo. Qua c'è una cosa molto particolare. Sì. Qua c'è la cantina sì. della chiesa. Sì. La cantina della chiesa. Va bene, comunque, insomma. Perché ridi? Non? Perché stai ridendo? Non c'è niente da ridere. Vabbè. Eh, sì, sì. sì. Boh. Comunque, vabbè. Evidentemente, non c'è niente in questo villaggio. Dobbiamo andarcene. Andiamoci eh, No, aspetta un attimo, là davanti vedo qualcosa però Ok, non mi piace più questo, cioè, è proprio brutto mm. Cos'è? Eh, sembra quasi tipo come se un vulcano, una roba del genere Aspetta, ma veramente, cioè... Non è un vulcano Eh, no, no, non... Vedo robe bianche Oh sì. mio Dio, ma che schifo <ride> Sembra una bocca no. però con cose bianche, che schifo Eh, avrei un po tanti denti ma un po' sporchi, cioè, un po' scorsi sì, tanto sporchi. parla meglio tu però Perché sembri eh, okay. essere stato un po' uh, Ok, siamo finiti nella bocca Mi sa che l'unica cosa che possiamo fare ora È entrare nella bocca Che chissà chi altro ci sia entrato qua dentro Vabbè, allora mm, Cerchiamo di entrarci Niente. <ride> Nick, Nick, Nick, Nick, Nick dove sei? Ok, ok, ci sei Oh mio Dio, grazie al cielo ci sei Allora, praticamente eh, Siamo Stati teletrasportati qua dentro ok? Il viaggio è stato orribile comunque. E a me è spawnato dentro un inventario una cosa che si chiama The Forgotten Tale, che vuol dire tipo il. non mi ricordo più cosa vuol dire tale in inglese, scusami. E praticamente dice che uh, è stato consumato l'incubo il, il, il, pauroso. Smettila perché si sente tutto coglio. Allora. Facciamo finta di niente, non leggiamo sta roba perché non si capisce un beato ceppo di niente. Praticamente okay. queste sono le backrooms. Se non sai cosa sono le backrooms, sono praticamente... Tu stai parlando basso, cioè io non sento praticamente niente di ciò che stai dicendo. Eh cosa sono? Troppo basso, io non so che dove sei, ok che siano nelle backrooms, però non noto cosa è successo nel crammenter che siamo andati. Vabbè, spiego, tu risolvi, io spiego praticamente cosa sono queste backrooms Praticamente, per chi non lo sapesse ragazzi, sono delle stanze, de tutti questi corridoi come vedete Praticamente succede, molte persone hanno detto che nella vita reale sono stati teletrasportati in queste backrooms Ma proprio nella vita reale ragazzi, ciò vuol dire che praticamente mh, sono tipo delle stanze E mh, in queste stanze come sentite si sente un rumore molto statico di macchinari che tecnicamente dovrebbero essere queste luci qua e all'interno di queste stanze dovrebbero spawnare mostri, pian piano, un po' paurosi, un po' paurosi. E il problema è che è un po' brutto, perché... <ride> E tecnicamente quel portale che avete visto prima, quel portale appunto che sembra un po' il portale degli inferi con i denti bianchi, no? Che abbiamo fatto la battuta che sembrava qualcos'altro di bianco della bocca dell'inferno. Vabbè, insomma, potete immaginare le cose bianche che ci sono sulle bocche Praticamente, ehm, niente, cioè ogni volta noi entriamo dentro questi posti e, e ci troviamo nuove, nu nuove cose paurose del momento Comunque, che caspita è sta roba? Non lo so, cos'è? Eh, bella domanda, cioè, non, non ne ho idea E dovrebbero essere... Ma comunque tu prima l'hai vista quella porta là che c'era? Quale porta? Eh, seguimici adesso, non so dov'è bene Perché siamo andati in giro, però seguimi Ok, ma io credo di... Cioè, ci siamo persi... Praticamente, cioè come facciamo Vabbè, ad uscire Beh, è una cosa ovvia che ci siamo persi, però... Ehm... La eh. griglia dovrebbe essere di qua, la porta. Oddio, ma come facciamo ad uscire da sto posto? Perché il fatto è che noi ci siamo entrati, oh, ma... So. ma come, come facciamo più ad uscire? Ci saranno st stupidi però ad entrare direttamente nelle creepypasta. Eccolo, trovati. Ok. Ma poi cos'è co qua? No, scusa un attimo, che ci sono un po' di posti da vedere. Ora allora, qua continua vedo... Mh, normalmente, però... <gasps> no, Nick! No! Non chiusi dai! Come facciamo ad andare adesso? Siamo chiusi praticamente Eh non lo so bel problema Spacchiamo spacchiamo l'unica cosa Io non vorrei che questo libro c'entrasse però con queste backrooms Perché è, è un po' un, un problema Cosa stai dicendo? Guarda che io ti sento basso comunque Ma è impossibile ma impossibile Eh e adesso meno, meno di prima sicuramente però Oh che caspita stai facendo scemo Ma non sono solo entrato Eh dove entri tu? Ah, ho sbagliato Eh, certo Beh, perché tu sei un pervertito Ed entri dappertutto Ecco perché No, non è Senti, vero. siamo nelle backrooms Non puoi molestarmi anche qui Vai via Ok, me ne vado Eh, eh guarda di farti trovare dall'uomo Ok <ride> Dal uomo. boogie man. Oh Ah, ma c'è anche il bugie, non me l'avevi detto E chissà, magari lo trovi, me lo auguro che lo trovi, sinceramente Comunque, no, ti prego, ma perché mi auguri queste cose? Perché te lo meriti Nick, allora, io sto uscendo perché praticamente secondo me dovrebbe essere una, una cosa di reazione, roba stranissima Ma comunque, poco importa Tu avvicinati, mi raccomando, a, a me perché non ti sento, quindi insomma avvicinati No, ma... Mi sono stato teletrasportato via Come ti sei? Do? Do? No, in che senso? Non lo so, mi sono stato tutta quanta nera Completamente nera Ma no, non mi dire che mi hai lasciato veramente solo Nick, non mi dire, ti prego No, Non è stato, ti giuro, io sono andato E poi stavo tornando E in quel frattempo ho stato, teletrasportato via Mannaggia, adesso come fa? No dai, per favore, Nick, cioè ho capito che ti ho detto di andare ma non veramente cioè allora adesso come facciamo scusami tanto cioè eh, moriamo se non, non troviamo un modo per ricongiungerci a parte che guarda che è un po' pericoloso il fatto che siamo nelle backrooms, quindi ti dico almeno io sono nelle backrooms, poi tu non so dove caspita sei, sei al protetto, alla cuccia della, eh, alla tua cuccia dal, dal, dal tesoro della mamma, sei, sei il coccio della mamma, come caspita si dice, non mi ricordo più. Però è un problema questo, ok? Perché non so che caspita ci potrebbero essere in queste guarda che seriamente, se spawnano cose qua, io muoio di paura, e sinceramente sto andando in questi corridoi da solo. E cos'è che ci potrebbe essere qua? Scusa, ma tu sei, cioè, tu ti rendi conto che hai fatto un verso stranissimo. Ho fatto un verso strano. E, e ma, mai più. mi, Cioè, stai scherzando, ma non mi sono neanche accorto. Ha fatto. Uh, tipo una roba del genere. Vabbè. Um, cerchiamo di andare avanti. Ma che? Allora, non sto facendo niente in queste stanze. Posso uscire da qua, per favore? Perché sinceramente io voglio. No, c'è uno zombie schifoso. Vai via. Ok, perfetto. Eh allora stanno spawnando letteralmente davanti a me Però sono, sono. Ma sono solo zombie E questo è il fatto Solo zombie Quindi Mi sembra strano che questi solo zombie Ci siano qua Cioè nel senso Ah ok devono smettere di spawnare Perché sennò io Ok scappiamo via via Io scappo via Io scappo via Me ne frego degli zombie ciao, ciao, Tanto non devo affrontarli assolutamente Devo trovare però l'uscita Perché secondo me Se trovo l'uscita Puoi uscire anche tu Ehi no No no no Ne ne ne ne ne Ah Puttoio, aiuto io. No, per favore io. Ok, devo uscire da qua. Eh, allora, ragazzi, per. Cosa si chiede? Allora, tu non puoi. No, non hai diritto di parola. Perché io sono qua da solo, in queste backrooms, solo con i ragazzi che ci stanno guardando. Ma come ci posso fare? Io sono teletrasportato via. Poi per colpa tua che mi hai anche cacciato. Non, è, non, non ci provare a dare la colpa a me. Perché di certo non sono stato io che ho deciso di teletrasportarsi in un altro mondo. Cioè, scusami, a parte che non sappiamo minimamente dove. Tipo tu sei andata. Ascusta, no, no, seriamente. Però non è normale sta cosa. Ci cioè, siamo letteralmente bloccati in delle stanze. Ok, che è, e tecnicamente dovrebbero essere le backrooms. Però. Ah, sto sentendo una musichetta! Ah. No, sentendo... una musichetta. Una musichetta. È una musichetta di cartoon cat. Oh mio dio. Ok, posso dire che è stranissima. È stranissima sta musichetta qua. Ok, mh, non la sento più, direi, per fortuna. Però, cioè, devo dire, è stranissima Perché praticamente vuol dire che dentro questo posto c'è Cartoon Cat E se c'è Cartoon Cat dentro questo posto Peraltro io ho ritrovato lo stesso posto di prima Il che è molto pericoloso Perché magari ti, ti posso ritrovare qua Ora che ci prendo Speriamo, cioè, ma io non sono in un posto tutto quanto nero mm, Perfetto, quindi non è, non è adatto a, a ciò che so Sembra tipo uno per uno Però sai cosa, mi sa che ho ritrovato... Un mm, posto che avevo visto Perché mh, questo coso qua mi pare di averli già visti da qualche parte Il fatto è che io mi sono letteralmente perso Nick Cioè queste cose sono letteralmente tutte uguali È come se tu fossi in un labirinto Però eh, insomma è tutto quanto uguale Non, non c'è niente oh, No no no no no Che funziona? Perché stai ridendo Allora Nick io non, non sto ridendo Cioè ci sono delle dei, dei cosi, dei, dei caspiti dei, insomma dei, dei, dei piselli non so cosa sono queste cose, ma sono cose orribili. Che cazzo! No, ragazzi cioè non è normale. Cosa sono? Cioè, eh, te l'ho detto io. Sembrano dei, dei, um, dei piselli. Io vorrei utilizzare un'altra parola, però insomma, sembrano proprio dei piselli. Però non, non l'aver. Vabbè, Eh, ma come sono fatti? È praticamente a forma di. Come ti essere fatti? Scusami, secondo te. Eh. Non lo so. <ride> Beh, cioè... veramente, ma veramente stiamo dando dei messaggi bruttissimi. E io mi uh, allontano da questi messaggi che tu stai dando, Nick, veramente Io? Sì, tu Comunque uh, Ah, forse bisogna andare da questa parte Magari andando da questa parte posso trovare il posto giusto uh, Aiuto Ok, devo dire che mi sono rotto le palle Allora, signor... Eh, forse ho trovato qualcosa Ok, siamo stati ritrasportati qua. Sì, ma non mi è piaciuto quel posto là. Ah, sono appunto le backrooms, come abbiamo detto mille volte. Caspita, però se ci pensi, se ci pensi, quello. Il cartoon cat con la musichetta là, quella là, Cioè, faceva stra paura. È un, molto inquietante. Sì, la, ma... la versione inglese dice tipo cose un po' brutte che tipo ti mangio, ti, con un morso, tipo, è la tua fine. Oh ma che schifo! Sì, sì, sì, è stato molto. Come avventura è stata molto paurosa. Però adesso possiamo ritornare ad essere felici. Evidentemente. Questo è il nostro villaggio per un po' di avventure magiche Quindi siamo pronti All'avventura di nuovo amici